perché lui quel film poi non l'abbiamo fatto la sua società notariana sì. ha avuto delle, delle preoccupazioni insomma in genere poi quando si rinvia un film è difficile che poi non si riacchiappa eh. molti anni dopo lui mi manda a dire che vorrebbe fare avevano annunciato questo mio progetto la leggenda del santo bevitore tratto da un racconto di Joseph Roth, una delle più belle opere letterarie del secolo scorso, che è un libricino poi di poche pagine. Lui ha saputo questa cosa, cosa che Marcello non faceva mai. Mi manda a dire che un bevitore come lui non avrei trovato nessun'altra parte. E devo dire che infatti eh, la grappa, la grappa dopo il momento di convivialità a tavola, la convivialità del dopocena, quindi la grappa proprio, da gustare anche lì con gli amici, raccontarsi che sto, e io poi parlai con Marcello e ci vedi, il protagonista deve avere 30 anni perché è un ubriacone, al punto che diventa un crociato, diventa un barbone, ecco, tu hai già 60 anni suonati, in genere un vecchio ubriacone fa tenerezza, un giovane ubriacone fa pietà, e senti che sta vivendo in quel momento una tragedia, e lui capite benissimo. Il terzo incontro per quanto concerne questa nostra possibile, intesa comune di lavoro è venuta mentre lui riprendeva le ultime recite delle lune di quel, quello spettacolo teatrale che fece come ultima cosa nella sua vita e ripresero le recite dopo una sua interruzione per grave malattia a Milano e io andai a Milano a vedere la ripresa lo spettacolo l'avevo già visto al mattino della prima apro il corriere e vedo che c'è una grande intervista a Marcello che dice vorrei fare un film con Olmi da Alpino e questa mi era giunta nuova no? perché era il capitano medico e no? L'Ubriacore, l'Alpino, Marcello l'alpino ma proprio Allora la sera prima dello spettacolo passo dal camerino e lui appena mi vede dice scusami sai, ma io ho confidato questa cosa a un giornalista e gli hanno dato una grande evidenza, era una confidenza che io dico, ma no ma... Dico, Marcello mi ha fatto un grande piacere. Dico, ma perché? io ho sempre sognato di fare un film in montagna dice non so perché ma io che con le montagne non c'entro niente ho sempre desiderato un film da fare un film in montagna ma da Montanaro lui nel dire alpino non intendeva l'alpino quello con la penna il Montanaro, l'uomo delle Alpi e ha detto Marcello guarda tranquillo che faremo un film eh, dal pimi e lui mi dice no e stamattina avevo le gambe gonfie non riuscivo a camminare ha fatto ancora qualche recita andò a Parigi eh, circa un mese dopo c'era una festa a, a San Drigo, nel Veneto dove mi davano uno di quei premi, alla simpatia, quelle cose che sono pretese per fare delle grandi cene e, la, e delle grandi bevute. E lui ha detto, io vengo a questa festa. Il mattino telefonò da Parigi, che non poteva venire. La sera, durante la festa, ritelefonò per salutare gli amici. E, ahimè, concluse così. Ah, il suo passaggio in mezzo a noi. Beh, però, come vedi, i vini e, se... e i morti si incontrano sempre. I vivi e i morti si incontrano sempre. E il cinema Vabbè, ci serve molto a questo. è nel momento in cui fa... veramente parliamo di Marcello e è... quindi Rolandolo, non è facile sbrodolata retorica. <coughs> Poco fa, volentieri, è... a mia moglie ho visto un brandello del posto dove lei aveva 15 anni. Io che ho sposato Loredana dopo che ha fatto il film in posto, sono quelle cose che è facile dirle, no, io stasera vedendola là sullo schermo, vedendola accanto a me non è cambiato nulla. Voglio dire che c'è una forza. Forse l'impeccabile tattico. No, no, Non c'entro niente, un minuto insomma. Io credo che chiunque in questa sala sia, sia stupefatto, come dire... Ma non chi fa il, il nostro stupido mestiere di cronista, di, di feeder che associa, come dire, delle categorie in casella degli artisti, degli attori, ma credo che... Vorrei che alzasse la mano chi potesse dire che si era immaginato che un giorno in questa sala avrebbe sentito... Eh, Ermano Olmi celebrare Marcello Mastroianni perché, comunque, abbiamo, li, abbiamo sempre, li abbiamo sempre immaginato come inconciliabilmente diversi, come, come, come persone che, che, che percorrevano strade eh, parallele ma destinate ad incontrarsi. Ma io e devo dire che ogni, ogni volta che si incontra di queste stagioni il maestro Ermanno è come dire, si partecipa a una festa dello stupore, perché lo stupore che ci dà Olmi raccontandoci alcuni incontri magici della sua vita e per il grande incontro film come è venuto con, con Mastro Reani, lo stesso stupore che abbiamo provato quando, sentiamo, quando abbiamo visto un film così incredibilmente faticoso, eh, così magnificamente colossale, ricco e sparzoso e durissimo, e invernale, e ghiacciato come, come il mestiere delle armi, e quando sentiamo bisbigliare i fantasmagorici progetti che aspettano il nostro ragazzo della Bovisa e, come dire, e credo che tutti quanti siamo partecipi di questo, di questo stupore, di queste belle sorprese che Ormio Unità ha deciso di regalarci sempre più spesso, ma anche così anche cose da seratine come questa grazie, grazie.